Music Ciao ragazze, bentornate in un nuovo video. Oggi realizzeremo il corpo della nostra bambolina, del nostro angioletto fuori porta. Se vi siete persi il video precedente non vi preoccupate, vi lascio il link qui da qualche parte. Abbiamo realizzato infatti come primo step la faccina ed ecco qua il risultato appunto di quello che abbiamo fatto la volta scorsa e come vedete ha un'espressione già dolce. Ovviamente vi occorrerà lo stesso tipo di tessuto che abbiamo utilizzato per la faccina. Io utilizzo del cotone semplice color panna, ma voi potete utilizzare il jersey o quello che volete. L'ho messo in doppio, l'ho tagliato in doppio, come potete vedere, dritto contro dritto l'ho già stirato, perché non si lavora sulla stoffa stropicciata. Prendiamo i pezzi del cartamodello, il cui link trovate qui sotto, ovviamente in forma gratuita, e andiamo a riportarlo con una colla friction sulla nostra stoffa, quindi andiamo a posizionare bene la stoffa, e andiamo a riportarlo ovviamente qui vi ho lasciato una linea tratteggiata ho scritto vuoto significa che in questa zona non dovete riempire poi con l'ovattina va lasciata vuota ricordatevi di lasciare l'apertura alla base del braccino aperta non cucitela perché altrimenti non riusciamo a risvoltarla andiamo a riportare il nostro cartamodello Potete utilizzare la friction la penna evanescente, il gessetto, la penna normale, quello che volete, tanto comunque una volta che sarà cucito rimarrà all'interno una volta che lo risvoltiamo. E procediamo in questa maniera con tutti i pezzi intanto vi faccio vedere quanto sono sciattona, <ride> ho tutto lo smalto sbeccato, ma non ho ancora avuto il tempo di toglierlo, <ride> una cosa che non sopporto, non so voi, ma io non sopporto lo smalto sbeccato, andate a fermare la stoffa con degli spillini, in questo modo almeno non vi sfuggirà quando andrete sotto macchina, la stessa cosa facciamo con le gambe anche qui avete una parte che dovrete lasciare vuota quindi mi raccomando andate a riempire fino alla linea tratteggiata andiamo ora a disegnare a riportare il cartamodello del corpo come vedete è una pera perché vi ho detto di imbottire bene la faccina come vedete dovremo andare a incuneare il collo della pera nella testa quindi è fondamentale che sia proprio ben piena ben riempita Come potete vedere anche qua vi ho lasciato due trattini, questo vuoto significa che non dovete cucire, dovete lasciare l'apertura per poter risvoltare una volta eh, finito di cucire il nostro corpo, quindi lasciate questa apertura non cucita, le parti dove non ho disegnato vanno lasciate non cucite. Adesso andiamo sotto macchina e quindi andiamo a cucire tutte le parti del nostro corpicino, Ricordatevi di lasciare le aperture, altrimenti non riuscirete a risvoltare il vostro lavoro. Io sono partita dal corpo e come vedete giro la stoffa seguendo le linee curve e eh, se invece siete un pochino siete poco pratiche il mio consiglio è quello di andare piano, alzare il piedino e girare la stoffa. Se invece siete già pratiche potete fare come sto facendo io. procediamo a cucire le manine per cui dovrete avere un minimo di accortezza ovviamente proseguite tranquille fino alla base della mano una volta arrivata al pollice andate molto piano alzate il piedino perché dobbiamo fare questo incavo quindi dobbiamo dare l'idea proprio della manina e, eh, alzate il piedino e ruotate la stoffa, andate veramente piano, fate due o tre punti, alzate il piedino e girate la stoffa. Due tre punti, alzate il piedino e girate la stoffa. L'importante per dare l'idea di questo piccolo incavo: è che voi facciate un puntino in più di cucitura quando andate verso l'interno della mano, vedete che anch'io sto andando molto piano proprio perché eh, è la parte più delicata di tutta la bambola perché altrimenti viene una cosa pari, senza forma invece se vogliamo dare questo tipo di forma abbiamo bisogno di entrare proprio nella manina dopodiché riprenderemo normalmente a cucire eh, spostando la, posto, la stoffa seguendo le linee togliamo ora gli spilli e andiamo a tagliare l'eccesso di stoffa quindi prendiamo la nostra solita eh, forbicciona zigzag, questa per intenderci, e andiamo a tagliare il contorno della nostra manina. Qui poi faremo un taglio extra proprio per eh, risvoltare meglio e dare l'idea dell'incavo di cui vi parlavo prima. Quindi a mezzo centimetro dal bordo andiamo a tagliare la nostra stoffa ovviamente qua se avete usato un buon cotone a trama fitta non avrete problemi di sfilacciamenti o che vi si apra il lavoro una volta che andate a tagliare quindi mi raccomando non utilizzate stoffe tipo lino, queste cose qua arrivate alla base del braccino andiamo a tagliare prendiamo delle farbici alla maliscia e andiamo a praticare un taglietto in questo punto più vicino possibile alla cucitura attenzione non dovete tagliare la cucitura altrimenti vi si disfa tutto però fate questo punto questo è fondamentale per avere l'incavo dopodiché fate qualche taglietto come al solito molto easy sulle parti curve questo vi agevola un pochino il lavoro lo stesso facciamo di qua, mi raccomando attenzione alla cucitura perché altrimenti andiamo a disfare tutto il lavoro fate qualche taglietto qui e là e via andate poi a risvoltare con il solito gira rigira Come sempre tirate bene le cuciture, infilate il bastoncino, una penna, una bacchetta, quello che volete, la forbice, ma stando attenti a non bucare la stoffa, tirate bene le cuciture. Un consiglio, state proprio attenti a non bucare la stoffa, quindi se usate le forbici o qualcosa di appuntito non usate troppa forza. Ecco qua, abbiamo risvoltato e stirato i pezzi del corpo della nostra bambolina. Adesso prendete in mano il nostro cartamodello. Eh, avete visto che io vi ho lasciato una linea tratteggiata. Andiamo a riportare, se non siete, ehm, se volete essere sicure di riempirle al punto giusto, il cartamodello sopra alla, al, bro, al nostro braccino in questo caso e andiamo a riportare il segno di dove dobbiamo riempire sempre con la friction, così in, uh, con il phon o il ferro, quello che volete, col calore sparisce, quindi fino a questo punto dovremo riempire con l'ovattina e il resto lasciarla vuota. A questo punto dobbiamo iniziare a riempire e dobbiamo eh, riempire molto bene questa zona, la zona del collo, che dovrà risultare bella dura e bella piena come la testina, perché andrà ovviamente infilata qui e incollata e dovrà sorreggere il peso del nostro, della testa del nostro angelo. E noi veramente non vogliamo che caschi, le caschi la testa se la perda per strada, no? Quindi riempite molto bene questa zona, perché altrimenti il rischio qual è? è che quando voi andate a incollare eh, la testina, adesso vi faccio vedere qua col dito, la testina sul, sul collo, il rischio è che proprio spenzoli da un lato o dall'altro, invece noi vogliamo che stia bella dritta e bella ferma. Quindi è proprio fondamentale che voi riempiate bene questo punto, mi raccomando, deve essere marmoreo, proprio duro, duro, duro, duro, bello, pieno di ovatta. Quindi prendiamo le nostre solite pinzone e iniziamo con pochi pezzi di ovatta per volta a spingerla proprio verso la zona del collo, in modo da riempirla più possibile. Anche qui i materiali come sempre non collaborano con me, ma insomma cacciatela dentro in una qualche maniera <ride> e con le pinze aiutatevi per arrivare fino in fondo e ora non vi resta che riempire molto bene e imbottire bene il corpo come vi dico sempre il segreto per fare le bambole è l'imbottitura non lesinate sull'imbottitura devono essere belle piene perché altrimenti si creano delle grinze non propriamente estetiche e insomma non stanno proprio bene quindi come faccio io, spingete bene l'imbottitura, come faccio a sapere se va bene, tastatela, sparpugnatela come avete fatto con la testina, quando acquisisce una certa durezza vuol dire che avete fatto il vostro dovere, sulla base della nostro, del corpo della nostra bambolina non andiamo a riempire tantissimo, perché altrimenti non riusciremo poi a chiudere, la parte bella piena deve essere quella del corpo, dopodiché riempitela nella giusta dose, una volta che avete finito di imbottire tastate per vedere se eh, appunto è abbastanza pieno e fate una prova posizionando la testina sul collo per vedere se la regge se la regge e eh, l'imbottitura che avete messo è sufficiente spingetela in dentro e andiamo a chiudere con un piccolo punto nascosto eh, la, nostra, eh, a chiudere la nostra cucitura quindi allineiamo i lembi di stoffa Qui, scusate, vi sono uscita fuori quadratura, allineiamo i lembi di stoffa e andiamo a cucire, se non siete capaci di fare il punto nascosto non vi preoccupate, va bene qualsiasi punto, l'importante è che andate a cucire e a chiudere bene eh, la base del nostro corpo, in modo da non far uscire l'ovattina, se non siete capaci di cucire a mano eh, o non volete... Ehm, Farlo potete usare tranquillamente un goccettino di colla a caldo, non, non succede niente. Io preferisco cucire perché eh, ovviamente la cucitura rimane morbida e non c'è quel salsicciotto cicciosello che lascia la colla a caldo. Poi sapete che con questa colla io sto avendo dei problemi, quindi <ride> evito di usarla, la uso meno possibile. adesso procediamo a riempire eh, anche le altre parti e ricordatevi di riempire fino al segno che abbiamo lasciato allora adesso vi faccio vedere come riempire la manina, la gambetta non ve la faccio vedere perché è piuttosto semplice, basta rusare dentro <ride> l'imbottitura, invece la manina eh, bisogna procedere in due step, innanzitutto prendiamo un pochino di ovata non tantissimo e andiamo a posizionarla nel lato del pollice in questo punto qui e qui scusatemi, purtroppo sono andata fuori inquadratura, non si vede tantissimo, però eh, tento di spiegarvelo a parole. Praticamente riempiamo prima la parte del pollice in questa maniera, spingendo bene l'ovatta, e poi con un altro pezzettino di ovattina andiamo a riempire l'altra parte della manina fino a ottenere quell'effetto ondulato che abbiamo creato con la cucitura ecco fatto, come vedete io ho riempito fino al punto segnato, adesso ho risvolto all'interno un pochino di stoffa e andrò a fare una piccola cucitura sul bordo per bloccarlo in modo che non esca la nostra ehm, ovattina dopodiché andrò a cucire i vari pezzi della bambola sul corpo Fate lo stesso anche con le gambette. Tirate in dentro la stoffa in eccesso e andate a praticare una piccola cucitura. Attenzione che per le manine seguite tenete ehm, la stoffa così com'è, mentre per la gambettina la cucitura deve essere in mezzo, non ai lati, quindi per la manina tenete la cucitura ai lati come riferimento, mentre per cucire le gambette tenete la cucitura nel mezzo, in questa maniera, perché poi dovremo andarla A, ad attaccare in questa maniera. Come vi dicevo vado appunto a chiudere con una piccola cucitura sul bordo in modo che l'ovatta non scappi e non esca. Se non vi trovate, avete paura di fare danno eccetera, fate una doppia cucitura, cucite dove avete fatto il segno e cucite sul bordo. Vedete voi come siete più comode, io farò una semplice cucitura solo sul bordo. Quindi, come vi dicevo, andiamo sotto macchina e andiamo a cucire e a chiudere gli arti della nostra bambolina. Come vi dicevo, sulla gambetta la cucitura deve stare nel mezzo, sul braccio la cucitura la manterremo ai lati. Facciamo una semplice cucitura di chiusura, non, se volete essere sicuri che resista, fate uno zigzag. Io faccio una cucitura molto semplice, tanto comunque, come vi dicevo, è una bambolina che noi appenderemo, quindi non non serve che sia perfettamente ehm, chiusa a prova di bambino, quindi eh, va benissimo così. Se invece dovete realizzarla per un bambino, allora sì, state accorte e eh, chiudete bene tutte le cuciture rinforzandole con un punto zigzag. Adesso dobbiamo andare ad attaccare le gambette, quindi vi consiglio di prendere un barattolino e mettere all'alto la nostra bambolina, perché ovviamente dovremo attaccarle su quella cucitura e eh, in questa maniera dovremmo attaccare le, le due gambettine, ovviamente state attenti a metterle tutte e due dallo stesso lato, non fate come faccio io qualche volta che le attacco e sono una dritta e una rovescia, <ride> state molto attenti, ovviamente dovremmo metterle in pari, quindi quando andate a cucirle accertatevi che siano allineate, altrimenti vi trovate con una gamba più lunga e una gamba più corta, però insomma non è difficile, mettetele in pari, dopodiché posizionatele sul corpo della bambola in questa maniera e andate a bloccarle con uno spillettino, così non vi scappano più e, eh, e siete tranquille. Qua potete decidere voi come attaccarle, se incollarle con la colla a caldo oppure cucirle. Io preferisco cucirle, sempre per il discorso che non voglio quel salsicciotto duro e, e poi perché con eh, la cucitura riusciamo a regolarle meglio. Quindi vedete voi come attaccarle, io le cucirò, però va benissimo anche la colla a caldo. Adesso che abbiamo cucito le nostre gambettine, eccole qua, non andiamo ad attaccare le braccia, ma andiamo ad attaccare la testa in questa maniera. Non vi preoccupate perché il vestito poi che dobbiamo fare è molto semplice, quindi andrà infilato dal basso e, ehm, e non serve, eh, si può già incollare la testa. L'unica cosa è le braccine le attaccheremo più tardi perché andranno attaccate sopra il vestito. Adesso prendete la vostra testina e eh, fate lo spazio, create un piccolo varco all'interno dell'ovatta e provate a infilare il vostro corpo. Dopodiché eh, armatevi di pazienza e riempite la testina di colla caldo, Qua la colla è fondamentale perché ne va veramente tanto ovviamente io ho la mia schifo di colla della Lidl che fa 8.507 fili e quindi vabbè, ho fatto un mezzo disastro ma pazienza infilate il corpo aspettate un attimo che la colla faccia presa dopodiché andate a infilare la vostra Pistola eh, all'interno del collo e della testina in modo da riempire proprio e eh, dare una base solida alla vostra, alla vostra, al vostro collo e alla vostra testina. Aiutatevi anche con le forbici per spingere dentro la colla eh, e per spingere la stoffa sulla, eh, sul collo, così non vi bruciate, vedete come faccio io ci vuole un pochino di pazienza perché ovviamente dovete fare tutto il giro della bambolina perché sennò vi penzolo alla testa di qua e di là e sembra ubriaca <ride> sapete quei cagnolini che si mettono sul cruscotto che muovono la testa? se ecco, no fa uguale um, l'effetto sarà identico <ride> quindi armatevi di pazienza e riempitela molto bene di colla e anche qua vi do un consiglio, se dovete prendere una pistola a caldo prendetela con il beccuccio, io purtroppo l'ho trovata senza perché è quella per i lavori, ehm, cioè non è per i lavori creativi ma per i lavori manuali, insomma tipo idraulico e quindi è senza beccuccio, però se voi la trovate col beccuccio è meglio perché questo vi agevola il lavoro. Quindi andate proprio a riempire bene tutta la testa. Ed ecco qua, una volta che avete finito di litigare con la vostra testina, lasciatela asciugare bene, mi raccomando, ehm, in modo che eh, si sistemi e ehm, si incolli bene sul vostro corpo, in questa maniera non penzolerà più come i cani che vi dicevo. Quindi infilate la, la punta della forbice, insomma sistematela bene e meglio e fatela asciugare bene qua il risultato eh, abbiamo la nostra testolina ben fissa sul corpo ha le sue gambette e eh, la settimana prossima vedremo come realizzare il vestito e ehm, come incollare le braccine perché appunto andranno attaccate sul vestito e quindi le faremo nel secondo step probabilmente vi farò vedere anche come realizzare le ali adesso vedrò man mano che monto il video e niente, spero che questo progetto vi sia piaciuto ci vediamo venerdì prossimo per completarla col vestitino e le braccine un bacio!